Nessuno di noi è isolato, nessuno di noi è sacrificabile, nessuno può salvarsi da solo. Non ci faremo più manipolare dalle campagne di odio che servono solo a dividerci. Il progresso di pochi finisce per essere il progresso di nessuno.